Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili. Chi vi terrà la vera... Ciao amici e bentornati al Gormiti, Gormiti Show! Gianni, ma cosa stai facendo? Sto guardando bene il Lord Sol, Giada, perché per affrontare tutta la nuova stagione, secondo me dobbiamo fare un ripasso su tutti i Gormiti che abbiamo conosciuto fino ad oggi, dalla prima stagione. Eh sì, hai ragione, perché come a scuola, eh sì, prima di so. affrontare un argomento nuovo, si ripassa quello vecchio. Esatto, esatto, vediamo un po' come possiamo fare questo ripasso. Mm, Io ho trovato. Sì. È un modo molto, molto divertente! Dai, cioè? Facendo una sfida! Sì! Le sfide mi piacciono! Sapevo che questa idea ti sarebbe piaciuta! Moltissimo! Andiamo, allora! Oh, finalmente la sfida! Allora, adesso ti spiego come funziona! Dai. Bisogna pescare il nostro gormita sì. dal bellissimo zainetto. Perfetto. E bisogna dire il suo nome, il popolo a cui appartiene. Tutto questo in un minuto. In un minuto, ma è difficilissimo. Sì, sì è difficilissimo, perché ce ne sono davvero tanti. Facciamolo ancora più difficile. Come ancora più allora, difficile? Allora, sì, sì, siccome vedo due contenitori, mm. in questo mettiamo la, i, i gormiti della stagione 1, okay. e in quest'altro i gormiti della stagione 2. Ma oh, Sarà difficilissimo. E vabbè, proviamoci dai, intanto ci divertiamo. Ok, va sì, bene. allora inizio io. Va bene? Va bene. Tre. 2, 1, vai! Allora, ehm, questo Zephyr sì. eh, Popolo del Vento sì. E stagione 1. Sì, perfetto. Okay, Ottimo. Vai, veloce, veloce, Poi, veloce. Ehm, Aspetta, questo. Eh... eh, lui è difficilino, eh. Non ti danno aiuti. Ti, chiam... ti danno aiuti. Vabbè, lascialo qua. Non lascialo qua. Fa okay. okay, niente, vai uh, avanti. Grad ultimo. Uh, Omega, oh, Omega, Omega, Omega Greed sì. um, il popolo dei Darkans. Sì, quelli cattivi. Seconda stagione. Giusto. Ok. Veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, eh, cerco anch'io dopo. E Koda, Koga, no, non me lo ricordo, è il popolo sì, del, è del fuoco. è Koga. Fuoco. Sì. E prima stagione. Giusto. Ok. Ok. No, è più difficile. Eh, cambia, veloce, veloce che stai, veloce, veloce, veloce, veloce. Ci siamo quasi, ci siamo quasi, ci siamo quasi, quasi, quasi, quasi, quasi a uno e Ed stop! È... No, ma come? mi è già passato un minuto. È difficilissimo, manca pure l'aria. Adesso tocca a me. Sei pronto? Ah, sì, eh, allora, eh, parto da questi che, provo a indovinare quelli che hai fatto tu, che sono qua. Allora. Ok, va bene. Ok, vado. Pronto? Sì. Ok, allora, eh, parto da questo, ehm, Cosmir, della stagione 2, Popolo Mecha. Ok. Ok. Poi, ehm, ah lui, lui, lui, lui, lui, Ultra Hurricane, eh, seconda serie, Popolo del vento. Giusto. Ok, vado avanti, vado avanti, vado avanti. Pesca, pesca, pesca, che um, sto tempo. Eh, Aspetta, ce l'ho, ce l'ho, lo lascio qua. Ci giochiamo sempre, perdono sempre. <ride> Gred, serie 1, Popolo dei cattivi dei Darkan. Poi eh, serie 1, Tifon, Popolo del Vento. Um, tutti. Poi abbiamo... Uh, ce l'ho! <ride> um, torak, serie 1, Popolo della Roccia. Um, Manca poco, eh? Sabur... No, uh, Sì, no, non mi ricordo, so, sto andando in confusione. Ed del Popolo? Deve. Idros, Idros, Idros. Um, popolo della, del Ghiaccio, uh, serie 1. Tempo finito! Eh, mi sa Johnny hai vinto tu mamma che cosa ho sudato è una, è una super memoria ho sudato tantissimo eh di... beh, era una, una storia davvero così. difficile bambini fatelo anche voi con... sfidate i vostri fratellini sfidate la mamma e papà perché è davvero qualcosa di, di super gormitico davvero eh. andiamo avanti sì mi riprendo <ride> Oh, Giada, mi sono ripreso quasi del tutto dalla sfida gormita. Guarda, dopo un super ripasso, adesso possiamo presentare sì. i nuovi collezionabili da 8 centimetri. Giusto, giusto, giusto. Molte, allora, quattro di loro li conosciamo. Sì. Ok. Due sono nuovi. Allora, iniziamo con le presentazioni: assolutamente: <ride> Abok, Tifon, Idros e Saburo. Come li ha trasformati in energia alfa? Hai eh, visto com come sono cambiati sono fisicamente? Cambiati. E poi abbiamo Palladium dei Solark. E, eh, signore e signori, Crobok oh. degli Eclipse. O oh, nel popolo mondo. Ma Fattini. Facciamo un unboxing super veloce, così li vediamo da vicino. Sì, stai, dai, dai, dai. Oh, Giada, brava. Eh, eccoci qui. Adesso possiamo vederli nel dettaglio, sì, finalmente. Sì, guarda, guarda, come sono traslucidi, cioè. Guarda Saburo. È bellissimo. Guardate, bambini, Saburo, come è diventato. Oh, wow, piace, ma che spada. Mi piace questo effetto che è un po' trasparente. e vedo, non vedo. Sì. Bellissimo. Poi... Guarda, guarda Tifone! Lui si è trasformato tantissimo! Tifone! Sì, perché ora fa parte del popolo del un cosmo, cosmonauta. giusto? <ride> un uh, cosmonauta! Un cosmonauta! Che bello. Molto simpatico, molto simpatico! Ma anche... Guarda qui! Ma adesso Giada, soffermiamoci su questi è due! È arrivato il momento di presentarli! Eh sì! Solark contro Eclipsion. Presentiamoli! Palladium è un misterioso e nobile combattente che mette l'onore e l'equilibrio sopra ogni cosa ha combattuto centinaia di battaglie, sempre armato della sua fedele spada e del suo inattaccabile sudo, sconfiggendo migliaia di nemici. Un vero paladino della giustizia, i suoi attacchi, lama bagliante e a fondo solare. Krobok è uno spaventoso robot guerriero, un inarrestabile combattente che adora una sola cosa, la battaglia. Può spostarsi velocissimo grazie alle sue ruote dentate, colpendo i suoi avversari con una raffica inarrestabile di colpi sparata dal suo braccio cannone. Quando un avversario si avvicina troppo, rivela la sua arma finale. Dal suo artiglio scatena un violento attacco di energia del caos. Impossibile da evitare, Krobok non lascia scampo. I suoi attacchi sono Cannone del Caos, Artiglio Distruttore. Oh, già da questi 8 centimetri sono davvero formidabili! Io non vedo l'ora di vederli in azione nei cartoni animati! E anche nelle storie che racconteremo, eh! E anche nelle vostre foto, mi raccomando, uh. mandateci le foto insieme alla vostra nuova collezione! A gormitishow.gormiti.com! A proposito di foto, Gianni, è arrivato un momento che ci piace molto! Sì, che bello! Adesso è arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica. gormitica! Eh sì, Giada, ci sono arrivate due bellissime fotografie. Una foto da Giulio e, e una, una da Roberto. Allora, Roberto so che ci ha scritto una dedica. E... No, Vediamo prima quella di Giulia. Ok, allora. vai. Allora. Guarda un po', ci ha fatto la foto insieme al suo bracciale. Bracciale super gormitico, i suoi collezionabili. C'è lo zaino. Lo zaino, wow. Ciao ma... tutti i giornalini. E anche la maglia dei gormiti. Sei super attrezzato. E sei super gormitico. Bravo, grazie per averci mandato la tua grazie. foto. Grazie e Roberto anche lui. Vedo che ha un fratellino. Eh, sì, ok. Un fratellone, no? Un fratellone. È un fratellone, è mi sa. Un fratellone. Un più grande. Allora, leggo la dedica, prima Bene, che vengi, sbagliamo vengi. a dire cose. Allora, sono un ragazzo di 14 anni. Allora, avevo ragione. Mm -hmm, è, è più grande. È più grande. E mio fratello è fan grande amante dei Gormiti e del Gormiti Show vi mando questa foto perché vorrei fare una sorpresa a mio fratello che ogni volta mi chiama quando fate gli episodi e post o postate nuove foto oh, che carino fate un salutone a Roberto e ditegli di non arrabbiarsi con suo fratello si chiama per sbaglio Lord Carrion Lord Egron <ride> no, eh beh come? può capitare che magari sbagli non non, sono, sono così tanti non arrabbiarti, arrabbiarti anzi guarda cosa ha fatto il tuo fratellone e... ti ha fatto una bellissima sorpresa noi ti salutiamo una... e ti mandiamo un saluto. noi ti mandiamo un abbraccio gormitico e tu dai un abbraccio gormitico a tuo fratellone se volete mandateci anche voi le vostre foto, i vostri disegni, le vostre dediche perché noi le facciamo vedere in puntata eh, Anche la baby dance cioè, Anche la baby dance, è vero, è vero, anche la baby dance Giada è finita questa puntata Sì, purtroppo è finita Dobbiamo salutare i nostri amici, dare appuntamento alla prossima E mi raccomando continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e, nostro e il nostro canale, canale ufficiale di YouTube. YouTube Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi Tissimi like Un saluto da Giada E Gianni <ride> Ciao, Ciao.